Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un, arg un argomento molto semplice e carino da fare. Come si può realizzare un meme animato utilizzando un'animazione GIF, un GIF animato. Allora noi abbiamo preso queste due immagini, giusto per fare un esempio, c'è cioè un cane, l'abbiamo chiamato cane pettinato e poi questo cane fonato. Noi vogliamo fare un meme animato in cui ci sia una transizione fra queste due foto utilizziamo Opera Browser, Opera Browser è un browser che può essere installato sia in Linux, in Windows ma anche nei computer Apple che ha un'applicazione molto carina che si chiama Snapshot, allora prendiamo il primo cane, no? il cane pettinato e lo mettiamo all'interno di Opera Browser, lo trasciniamo dentro, vedete in alto a destra c'è questa iconcina della macchina fotografica che apre l'applicativo Snapshot, noi lo clicchiamo e dopo noi descriviamo diciamo, una cornice un pochino stretta e lunga perché vogliamo scrivere un testo no? vogliamo scrivere il testo del meme quindi lo facciamo più largo diciamo dell'immagine dell e lasciamo, poi clicchiamo il tasto cattura e ci apre l'applicativo snapshot che è indipendente da quello di Opera Browser qui vedete c'è l'iconcina a sinistra che ci dice che di questa immagine noi possiamo creare un meme questo sarà il primo fotogramma del nostro meme facciamo ad esempio uno sfondo verde e vedete ci dà la possibilità di scegliere se vogliamo il testo sia sopra che sotto solo sopra o solo sotto a noi ci piace solo sotto e scegliamo ad esempio il Times New Roman e ci scriviamo ho comprato un phone nuovo ad esempio possiamo fare così ho comprato un phone nuovo e poi clicchiamo il, il segno di spunta d'accordo? ci vogliamo mettere un'iconcina per esempio un emoticon per fare un pochino più ridere questa qua dell'omino con, con gli occhiali No? cool, eccolo qua ho comprato un fan nuovo questo è il nostro primo fotogramma del meme animato e facciamo salva immagini come lo chiamiamo? noi ci mettiamo un 1 perché così il sito che ci creerà i gif animati saprà quali sono i fotogrammi, quindi su questo ci mettiamo 1 e ci scriviamo meme cane pettinato quindi lo chiamiamo e lo salviamo nella scrivania 1 meme cane pettinato facciamo salva e adesso se noi qui chiudiamo vediamo che l'abbiamo salvato allora adesso noi dobbiamo prendere fare la stessa cosa con il secondo, vedete questo qui è il primo fotogramma del nostro meme animato. Facciamo il secondo, il cane infonato, prendiamo il file, lo trasciniamo all'interno di Opera, vedete, e poi lo mettiamo a tutto schermo e scegliamo come sempre Snapshot. Anche come prima facciamo no, un'inquadratura molto larga perché noi sotto vogliamo scriverci del testo. Lasciamo il tasto del mouse e facciamo Cattura. Mettiamo tutto schermo, anche questa volta all'interno dell'applicativo Snapshot clicchiamo meme, come sempre il verde per mantenere un pochino di coerenza e come sempre il testo sotto, che ci vogliamo scrivere in Times New Roman e se forse era troppo potente, non so, una stupidaggine del, del genere. Eh? E poi clicchiamo il segno di spunta. Questo sarà il secondo fotogramma. Mettiamo l'immaginetta dell'uminio dell che ride, sempre la solita immaginetta che ride, no, il primo fa il furbo e il secondo ride e facciamo salva l'immagine questo lo chiamiamo 2 perché è il secondo fotogramma quindi il secondo fotogra fotogramma del cane fonato.png e lo salviamo nella scrivania possiamo adesso chiudere questo applicativo possiamo ridurre questo qua, chiuderlo vediamo che adesso noi abbiamo vedete qua i due, le due immagini che hanno creato il fotogramma del meme, cane pettinato e cane fornato, e poi con scritto l'1 e il 2, i due, quelli che saranno i due fotogrammi del meme con GIF animato. Come si fa un GIF animato? Noi abbiamo scelto, per esempio, eh, il sito che si chiama EZGIF, così semplicemente perché ci è piaciuto. L'abbiamo cercato in un motore di ricerca. GIF animato è venuto questo qua. Ci chiede quali siano i file... Che, cos che costituiranno questa animazione Pre premiamo il pulsante e noi con il control vedete prima scegliamo il cane pettinato e poi il cane fonato mi raccomando bisogna scegliere quello con il meme con la scritta e facciamo carica i due elementi facciamo upload e make gif cioè caricalo sul server loro e crea un gif bisogna scegliere Alcune opzioni, ma è facilissimo, vedete il ritardo è il 20, noi abbiamo visto che il ritardo è un pochino basso, 20 viene troppo veloce, quindi scriviamoci 400 qua, in questo tipo di unità di misura. Poi loop count, facciamolo che lo ripete tre volte, così ci, ci divertiamo, e diciamogli anche che può fare la ridimensione dell'immagine, così le due immagini se sono diverse ci pensa da solo. Riscegliamo nuovamente, qui che se ne è dimenticato, 400, e facciamo il loop count 3 e gli diciamo che come effetto fra una transizione e l'altro è il crossfade, quello tipico, è proprio il tipico effetto tra un fotogramma e un altro. Abbiamo fatto, dopo aver scelto i due fotogrammi, che abbiamo chiamato, vedete, 1 e 2, lui lo riconosce, abbiamo scelto che il ritardo è 400 perché 20 è troppo poco, poi abbiamo scelto che lo deve fare per tre volte e che la transizione fra l'un fotogramma e l'altro è chiamato il crossfade, facciamo make a GIF semplicemente c'è il gattino che attende ed eccolo, ho comprato un forno nuovo poi c'è la transizione, vedete forse era troppo potente questo è il nostro meme animato vedete adesso lo rifarà tre volte ho comprato un forno nuovo perché gli abbiamo dato un loop di tre forse era troppo potente adesso siccome abbiamo realizzato questo meme possiamo fare tasto destro salva l'immagine come chiamarlo meme.gif salviamo Vedete, adesso possiamo chiudere e ci ritroviamo adesso con un meme, vedete, mentre possiamo vedere le due immagini, no? il primo fotogramma era di 100 kB il secondo fotogramma era di 159KB, noi vediamo che il, il GIF animato viene un pochino più corposo, viene un, un mega virgola 3, non è molto efficiente. Ma se noi lo doppio clicchiamo, adesso abbiamo fatto un GIF animato con due fotogrammi. Ho comprato un fan nuovo, forse era troppo potente, con un crossfading, cioè con una eh, transizione, vedete, tra eh, un fotogramma e l'altro. Questa è la maniera semplice per fare un meme con un GIF